Ciao a tutti i e benvenuti in un tag che sono particolarmente felice di fare nonostante uh, io abbia manifestato più volte che non vorrei un canale di tag perché si tratta del 20 songs Disney tag che è stato tradotto credo soltanto da Sarah Maggi 15 perché io tutti quelli che ho visto li ho visti in inglese quindi in caso voleste rifarlo vi lascio le domande io nell'info box ma vi lascio anche il video di Sara sempre nell'info box Uh, vi dico subito che qualche risposta me la sono scritta perché uh, ricordarle tutte era impossibile Ma non perdiamo altro tempo perché le domande sono tante e iniziamo Canzone Disney preferita, Farò di te un uomo di Mulan, il primo film Se cercate un fatto io ve lo darò Canzone che più odi ci ho pensato e sinceramente non c'è una canzone che odio talmente tanto da non poter sentire. Canzone che ti rende triste. Allora io non posso ascoltare il finale dell'amore nell'aria stasera. Quando timone e pumba piangono come fontane perché non ce la faccio. Canzone che ti ricorda qualcuno. Non lo so. Canzone che ti rende felice. Qui è una delle mi pare due risposte in comune con Sara ma... Assolutamente non è voluta, non è preparata la cosa A me piace un sacco, specialmente l'inglese Con tutto l'amore che posso avere della nostra, per la nostra lingua le Ringo o all'alba sorgerà come preferite di Frozen Veramente... che ve lo dico a fa? Canzone che ti ricorda un momento specifico Fra l'altro ho pure sbagliato a scrivere, devo correggere mm, Non lo so anche qui ci ho pensato ma non mi è venuto in mente niente. Preparatevi perché non è l'unica risposta così. Canzone che conosci a memoria. Uh, ormai più nessuna. Una volta sapevo farò di te un uomo ma me la sono dimenticata perché è tanto tempo che non riguardo Mulan. Uh, canzone che ti fa ballare, questa invece sono sicurissimo in fondo al mare della sirenetta. In fondo al mare. In fondo al mare. Canzone che ti fa dormire anche qui, nessuna perché, boh, sinceramente non ne ho mai usata nessuna come Ninna Nanna. Canzone che ti piace in segreto, mm, nessuna perché, semplicemente, se, si, se mi piace una canzone si sa o perché cantichi, o perché balletto, o qualcosa faccio, insomma, non so star fermo. Canzone che ti descrive meglio, anche questa. Senza vorrello è in comune con MG15 Anche se devo dire che a me entusiasma particolarmente la versione inglese E stiamo parlando de, de, di Touch the Sky del film Rebelle Outbreak, quello che vi pare i will ride, I will fly, chase the wind and touch the sky I will fly, chase the wind and touch the sky Spero di averla intonata Canzone che ami o me la odi? Mm, non lo so, comunque in linea generale mi vengono a noia le canzoni che ascolto troppe volte per un tempo veramente lungo, infatti ogni tanto ho bisogno di cambiare Canzone che ti piace di più del tuo cartone preferito, questo è molto simile alla prima, però io ci ho pensato un attimo e ne ho scelta una dello stesso cartone, cioè sempre di Mulan, che si chiama Molto onore ci darai, eh, riguarda il momento in cui Mulan viene truccata, e acconciata e vestita da sposa, penso che ve lo ricorderete. Canzone che hai cantato in pubblico, non ho mai cantato in pubblico, canzoni della Disney, però ho cantato in pubblico. Canzone che sai suonare con uno strumento Non so suonare uno strumento Canzone della tua infanzia Beh ragazzi Questa non ha bisogno di presentazioni Io ve la devo mettere e poi velocizzerò Quasi sicuramente ma Cercherò di non rovinarla troppo Beh come avrete capito Io ho trattato di ei hey -oh preso da Biancaneve e i Sette Rani datato 1937 chi è che lo conosce Biancaneve e i Sette Rani ma soprattutto io Dio che affare? non c'ho più l'età canzone che ti piace ascoltare mentre viaggi dunque anche qui la mia preferenza va verso la versione inglese torniamo ancora a Frozen e questa volta è il turno di... Um, The Lo... Ok. Di Love is an Open Door in inglese, oppure la mia occasione in italiano. All my life has been a series of in my face, but I bump into you. Canzone che nessuno pensa possa piacerti. Beh, questo mi sembra tanto uguale al segreto, quindi io credo che sia poco da aggiungere canzoni che vorresti al tuo matrimonio averci prima il marito aggiungo io ho scelto è una storia sai della bella e la bestia e chi è che non la conosce è una storia sai vera più che mai canzoni che invece vorresti al tuo funerale tocchiamo attributi e sinceramente non non mi viene in mente una canzone di una canzone disney che possa andare bene per il funerale bene ragazzi contrariamente alle mie aspettative eh, la mia la mia sempre amata barra di asa fotocamera mi ha appoggiato il tag finisce qui taggo tutti quelli che vogliono fare questo video ah, mi sono dimenticato soltanto di dire che non abbiamo idea di chi sia il creator quindi mi raccomando non dite che l'ho creato io, che l'ha creato Sara perché non sarebbe vero. Eh, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.